Secondo, è andata. Buonasera a tutti. Anche questa sera gli amici del libro e della biblioteca propongono qualcosa di singolare. Ieri abbiamo introdotto Dante. Continua il nostro, il nostro viaggio e continua con l'inferno ma non è un inferno dantesco, è un inferno calabrese, è l'inferno della sanità calabrese. Chi descrive questo viaggio nell'inferno della sanità calabrese è un medico, anche scrittore, politico, amministratore, ma fondamentalmente è un cittadino di questa terra, un cittadino calabrese, uno come noi, una persona. Il libro si intitola Ho visto e l'autore del libro è Santo Gioffre. Ora, che dire, quando ho letto queste 60 pagine facevo fatica a credere a quello che stavo leggendo. Poi mi sono ricordato dei miei concittadini dei miei amici che stranamente per curarsi in qualsiasi condizione economica si trovassero dovevano partire per andare in altre città d'Italia preferibilmente Milano per fare le cure che in Calabria non si riusciva a fare e io mi chiedevo ma com'è possibile ma se i medici, i migliori, sono di origine meridionale, e come mai dobbiamo andarli a trovare nelle metropoli, queste persone, nostri conterranei? Bene, qualcosa, diciamo, sono riuscito a comprenderla, proprio leggendo, ho visto. A condurci per mano in questo viaggio all'inferno, saranno due figure. Una è Antonino De Giorgio, che ci introdurrà nella descrizione e nel contenuto del libro, e l'altra è l'autore del libro. E quindi avremo modo di approfondire e quindi rendere palese, chiara a tutti, qualche cosa che si può intuire ma non riusciamo a distinguere i controlli io passo adesso la parola ad antonino de giorgio e successivamente diciamo ci risentiamo nel corso della conversazione vai antonino grazie buonasera grazie presidente eh, grazie a santo per il piacere che ci ha dato stasera di parlare con noi Approfittando del Dante di delle giornate di celebrazione di Dante abbiamo fatto una dita L'inferno di Dante e l'inferno della sanità calabrese. Ho visto, si titola così un pamphlet di 62 pagine che Santo ha scritto sottotitolo La grande truffa nella sanità calabrese un po' lei che ha un potere, l'ho letto e riletto, si legge di un fiato, ha il potere dirumpente, mi permettete di dire, di chi urla in un deserto di sordi. Questo è sembrato, adesso chiederemo perché, la voce di Santo, un medico, uno scrittore, un amministratore a livello locale e territoriale. Ma prima di tutto una persona onesta, una persona che ha cercato di comprendere il perché e ha visto, ha visto qualcosa. Quando è entrato commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, allora noi, dato che siamo collegati alle celebrazioni dantesche, vogliamo introdurre così il nostro discorso con santo, con, con quanto vede Dante quando entra nell'inferno.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 lasciate ogni speranza voi che entrate ecco l'introduzione vedo il sorriso di santo l'introduzione sulla porta dell'inferno e io ho pensato che quella porta di quest'inferno non l'inferno immaginario ma un inferno reale santo la barcata quando ha avuto la nomina la nomina all'ASP e come scrive nel suo libro l'azienda sanitaria provinciale di reggio calabria dilaniata dai cani ecco allora su quello io chiedo a santo di spiegarci come mai come mai l'incarico e le sue prime difficoltà intanto buonasera grazie per l'invito e iniziare con un maestro assoluto e che conosceva che, prima di tutto, per essere quello che ha fatto, sicuramente prima era un conoscitore profondo dell'animo umano, altrimenti non avrebbe mai potuto scrivere quell'opera immortale ed eterna. Che era la commedia eh, lui che conosceva tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature, tutti i minimi eh, segreti e tutte le, le cose che. Che, che, che allora era la vita, ma che anche oggi, se poi non ci pensiamo, l'attualità. Che Devo dire che mh, è, è sembra strana questa cosa, perché a volte io stesso adesso, anche a distanza di, di sei anni, ho, ho, ho già salutato tutti, diciamo, vi, ringrazio, Michele, vi ringrazio tutti per l'invito, per questa bella cosa, di questa bellissima iniziativa che voi fate, e che riempiono per certi aspetti anche lacune dal punto di vista istituzionale, quella di promuovere la cultura. Che ormai questa, questa assioma di dire promuovere la cultura sembra quasi una cosa banale, superata, invece in un mondo che viviamo in mezzo appunto al colunquismo e alla pochezza, anche dal punto di vista intellettuale. E ora col fatto che non, non ci sono scuole da due anni, in fondo non abbiamo la scuola, e ci deve fare preoccupare, voi almeno tenete alto questo concetto. Devo dire che guardi guarda, il problema è questo: io capisco adesso ancora a differenza a distanza di, di sei anni, io a volte mi domando, dico: ma io perché capitai lì? In fondo avrei potuto fare avere una vita tranquilla, starmene, fare quello che gli altri facevano, in fondo che era quello di, eh, insomma, di governare il giornaliero, quello che ci si presentava, quello che con, con tutte le difficoltà anche, ma anche in fondo a vivere. Ecco io invece, forse per l'educazione, per, per la storia che, che, che io mi portavo addosso, per, eh, per come siamo noi per certi aspetti, ci siamo formati eh, dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista politico cioè, per l'occasione che c'è stata cioè di capire di arrivare io in un mondo che era totalmente distante dalle mie cose perché io sì ero stato nove anni assessore provinciale alla cultura ma quella era un mondo la, la provincia di Giocarabria era un mondo sano era uno delle, dei pochissimi eh, sinda sì, di amministrazione che era un, un mondo diciamo tranquillo noi io abbiamo, sono stato 13 anni lì ma mi ricordo che in fondo eh, cercavamo di risolvere quello che potevamo mai avuto problemi di scambio di cose facevamo sia sì, noi sia sì, chi è andato comunque qualsiasi parte politica era andata lì a fare ed era un mondo a parte Trovarmi di colpo ad affrontare una questione nell'aspe delle Gio Calabria in cui eh, la prima cosa che ti appare dopo esserti inserito è di, far, di capire in quale mondo è ricapitato. Che poteva, eh, ripeto, poteva essere una cosa tranquilla e lasciarla passare per com'era, ma eh, la prima cosa che ti, ti, ti capita è di vedere che c'era un mondo a parte, cioè che l'ASP veniva da 20 anni di una situazione in cui ehm, il concetto di amministrare la sanità era stato un concetto con finalità di accaparrare, di, di accaparrare diciamo, eh, ricchezze, per parte soltanto di alcune categorie e non per dare sanità sul territorio o cercare di organizzare insomma il minimo indispensabile che tu potessi dare appunto la minima risposta di sanità alle persone là da 20 anni si faceva altro e fare quest'altro che poi è, è stato aggravato da tutta una serie di cose soprattutto dal piano di rientro il piano di rientro che è stato macelleria sociale sostanzialmente. E che però ti portava, da una parte, ad, eh, non avere, cioè, ad una parte ad avere, come possiamo dire, mh, del personale che man mano andava prosciugandosi perché non potevi sostituirlo, in quanto c'era il blocco dell'assunzione dall'altro una situazione che era stata creata a monte con delle, con delle operazioni finanziarie che io ancora mi domando come è stato possibile farlo in un'assenza totale di controllo. Perché io mi sono, sono stato nel 31 marzo, ora fa, fa, fa sei, sei anni, mi sono stato preso... Diciamo, ho preso possesso dell'ASPE il 31 marzo del 2015, ma già l'ASP del Reggio Calabria del 2013 aveva avuto il bilancio non approvato, cioè il bilancio dell'ente maggiore fornitore di servizi, ma anche di occupazione, perché ai miei tempi l'ASPA aveva 5.000 eh, diciamo occupati, era la più grande fabbrica eh, che c'era in Calabria, sicuramente, forse non so quello di Cosenza, forse un pochino più grande, ma comunque era quella che occupava più di tutto e che doveva fornire servizi, sostanzialmente invece aveva un, il suo sistema eh, economico-finanziario che non esisteva perché il bilancio non approvato di per sé porta a una situazione di grande allarme che significa che le carte che si dovevano approvare il bilancio sostanzialmente erano false, e io mi sono subito confrontato con queste cose. E, e là mi sono trovato man mano che andava avanti eh, a vedere i debiti che ti, eh, proprio ti, ti, eh, ti, ti seppellivano da una parte, dall'altra l'impossibilità a sapere che cos'erano queste debiti. Ma questa è una storia che veniva da 20 anni prima e che veniva nelle altre ASP che poi si sono unite in una sola ASP ma per tutta una serie di operazioni contabili che erano soprattutto i pignoramenti non regolarizzati cioè le banche, i tesorieri sostanzialmente delle ASP pagavano eh, i creditori che superavano, come sapete, dopo sei mesi 120 giorni che non si pagano per, un, per, per strani motivi che non si è tuttora capito io non sono mai riuscito a capire perché non si pagavano le fatture parliamo del 2005, 2006, 2007 e questi attivavano le procedure di recupero del, dei loro eh, di ciò che l'ASP gli doveva dare e lo facevano attraverso le ingiunzioni giudiziarie attraverso i pignoramenti, attraverso il TAR tutte queste cose e lo facevano soprattutto presso il tesoriere dell'ASP è una, del, una, una della, della parte diciamo, che ha comodato il disastro e il tesoriere pagava su ingiunzione del giudice non l'ASP, del giudice pagava però all'ASP trasmetteva l'ammontare generale di ciò che pagava per, una, per esempio per una singola ditta per una singola eh, ditta che aveva crediti verso l'ASP e non specificava le fatture che venivano pagate per cui il sistema contabile dell'ASP risultavano prelevate dei soldi ma non negativizzati eh, quelle fatture per cui sostanzialmente rimanevano eh, sempre debiti pur essendo stati pagati da lì sballò tutto diciamo sostanzialmente certo, da certo sballava super. tutto poi tutto eh, il contenzioso, l'impossibilità eh, riportata dall'ufficio legale di poter avere il controllo del contenzioso e quindi il sistema è sballato, è completamente saltato. è completamente... Ecco che ora gli stessi commissari che sono, sono andati via dicono che loro non hanno la contezza di sapere quanto è tuttora è il debito dopo che ecco dopo che molto probabilmente gran parte dei soldi che l'ASP doveva dare ai eh, suoi creditori gran parte di queste somme sicuramente sono state pagate però che tuttora risultano molte non pagate cioè è fuori controllo da questo punto di vista e io mi sono trovato subito lì con, con quelli che erano gli strumenti in cui l'ASP a volte cercava di eh, andare, di pagare, di, di, di liberarsi dal debito, che erano delle transazioni in quel caso. Certo, posso, certo, di questo ne parliamo e delle approfondiamo. transazioni fatte con, delle, con dei creditori importanti, eh, con delle case di cura che avanzavano e anche degli istituti che fornivano servizi di diagnostica, per esempio che queste transazioni fatte un mese prima di me ma questa è una parte perché i prelevamenti erano i pignoramenti non regolarizzati erano i pignoramenti in estensione erano le transazioni la questione è qual è e che era saltato il sistema di monitoraggio e di certificazione del debito pur essendoci in Calabria allora eravamo nel 2015, da, da sette anni allora c'era una struttura che si chiamava KPMG che si prendeva un milione e duecentomila euro l'anno per certificare il debito, ma sostanzialmente era venuta anche meno questa possibilità e quindi quella transazione per esempio dove io mi sono subito imbattuto e ho capito l'inferno in cui mi trovavo, no? era quello di capire che quelle transazioni fatte in quella maniera, certificate come debiti e come quindi debiti da pagare e come crediti che quelli avevano, una sicuramente era falsa. Per quel sistema che c'era molto, cioè il, il fatto che i debiti non venivano cancellati sostanzialmente, chi era furbo, chi viveva di queste cose, chi aveva le spalle molto forti e potenti, e tentarono, avevano tentato ingannando a mio avviso eh, perché venivano certificati da enti certificatori che avevano l'obbligo di difendere l'ASP da queste cose e questi venivano certificati come debiti, logicamente l'ASP eh, che aveva l'obbligo o l'impulso a farlo faceva le transazioni ma sostanzialmente faceva transazioni che erano false e lì venivano ingannati tutti meno chi logicamente sapeva a monte questa cosa ma questa era una una delle ecco io lì sono entrato dopo 15 giorni 20 giorni quando mi trovai con la transazione di villa aurora ecco eh, appunto con... posso Preto. poi andiamo avanti sulla transazione di villa aurora intanto lo ricordiamo a chi ci ascolta santo gioffre nel 2008 ha scritto Artemisia Sanchez, è stata poi realizzata una fiction per la RAI, Artemisia Sanchez ambientato verso la seconda metà del 1700 al Seminara, però Artemisia Sanchez finisce, forse possiamo dire, santo che è stato. speriamo di no, ma la premonizione di tutto, perché alla fine quello che non può fare la giustizia degli uomini viene fatto dalla giustizia divina Artemisia Sanchez quindi principe Spinelli e quindi il principe Spinelli che può essere i poteri forti di ora che si oppone che cerca in tutti i modi di ostacolare Artemisia che vuole fare alcune cose giuste poi alla fine un terremoto sconvolge tutto ecco il terremoto c'è stato Il terremoto c'è stato eh, con una piccola con un con una piccola nota, noi siamo il paese dei bizantinismi, con una piccola nota che ha dichiarato Santo Gioffre è incompatibile. Quindi sì, Santo Gioffre non può essere commissario dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria perché in passato ha rivestito incarichi politici. Mentre noi sappiamo che all'inizio, quando Santo ha ricevuto la nomina, ed era presidente della Regione Calabria, Oliverio, la prima cosa che ha fatto è stata quella di dire «ma io sono stato assessore». No, quindi, se, scusami, scusami. Eh, per... Che cosa è successo? Perché prima? Perché prima ecco perché prima ecco, no, perché prima certo ti hanno detto fai poi... sono la legge Severino legge Severino certo però la legge Severino esisteva quando tu hai avuto la nomina certo, perché sulla la nomina Severino, non te è applicata solo per me e tutta la sua storia fino adesso io cioè, a me mi hanno sollevato mi hanno, dopo cinque mesi mi è stato detto che ero inconferibile perché tre anni prima ero stato candidato sindaco di Seminara che avevo perso le elezioni tra l'altro. Cioè io ero un comune di 1200 abitanti e avevo perso le elezioni. E quindi, diciamo, non è che potevo... perché avevo perso tre anni prima era stata questa cosa. Eppure fu applicata. Certo, cioè, sì. non venne applicata per quello prima di me con la Severino vigente che era stato candidato a alla, uh, alla um, regione che era stato anche assessore al comune di reggio e non fu applicata dopo che, che mi sostituirono perché tu sai che noi come appena assumiamo l'incarico di commissario o direttore generale tu ti devi spogliare immediatamente di tutte yeah. le altre cose che fai perché deve avere un rapporto di esclusività chi venne dopo di me era viceprefetto uh, a milano chi ancora venne dopo, ancora che se ne andarono i prefetti. che Dopo di me, si disse che dopo il lavoro che avevo fatto io, non potevo andare gente normale, ci dovevano essere prefetti. Infatti, mandarono tre prefetti. Eh, L'ex ministro eh, degli interni. Addirittura ci furono le elezioni politiche nel 2018, e ci fu una, una candidatura di una dirigente di una, una dei dirigente di altissimo livello alla camera mentre era dirigente che svolgeva l'attività quindi io non voglio dire perché non, non mi fa ti giuro che in fondo pensandoci adesso forse per certi aspetti che proprio nel in quel momento preciso che avevo capito quantomeno che strada si doveva fare se si voleva non ti dico andare lì a fare operazioni di, eh, eh, di giustizialismo, di gridare, di arresto, non era quello che mi interessava. A me mi interessava, mi interessava ricostruire, cercare di ricostruire il bilancio di Reggio Calabria, che a sua volta tiene la Calabria dentro i rigori del piano di rientro. Solo... Perfetto, scusa, ecco sì. questo perché la gente fa fatica a comprendere perché sì. ci interessa tanto, perché fino a quando non c'è un rientro, correggimi se sì. sbaglio, nella ASP sì. di Reggio Calabria sì. Sì. e tutta la regione che ne è penalizzata, sì. Sì. Sì. quindi... Il cittadino certo. di Rossano, il cittadino certo. di praia Mare, il cittadino di Crotone non può dire: Non mi interessa quello certo, che certo, gioffre certo, ha visto. Certo. Forse questo noi lo dobbiamo ribadire. No, non lo no, non lo e questo forse non bisogna sanno. ribadirlo fino a quando non, non si rientra, siamo bloccati. Tu devi pensare, allora il problema, qual è? Perché noi siamo, cioè perché nel 2007 nove regioni entrarono. Nei ricordi il piano di rientro, che è una legge dello Stato del 2004, la finanziaria del 2004 diceva, siamo fuori, ci sono regioni in Italia che sono fuori, che hanno i propri debiti, i loro sistemi di pagamenti nelle, nelle ASP completamente fuori controllo. Avete il tempo fino al 2007 a mettervi dentro. Chi non si mette dentro lo Stato vi commissaria. E allora sette di queste regioni entrarono subito dentro il piano di rientro che fu Liguria, Piamonte, Liguria, Sardegna, L Lazio, Campania, eh, Abruzzo e, e Puglia e Basilicata. Sì. Queste otto entrarono dentro il piano di rientro, cioè il governo arrivò e commissariò, disse vabbè voi non contate più, ora ce la vediamo noi, controlliamo noi come Ministero dell'Economia, il MEF più Ministero della Salute. La Calabria, gli diedero altri due anni nel 2009. Noi entrammo nel 2009 insieme alla, alla, alla al, Molise. al Molise. Molise. Insieme al Calabria Bonanza. e Molise. Calabria e Molise entrammo nel 2009. Ora, di quei 11 regioni che entrarono, 9 sono tutte uscite dal piano di rientro. Cioè 9 hanno preso, hanno visto dove erano le lacune, hanno tagliato, hanno... Uh, hanno preso gli ospedali e li hanno fatti come noi abbiamo fatto hanno fatto una ristrutturazione delle loro uh, ospedaliere, dei loro sistemi territoriali di assistenza hanno modificato tutto e sono rientrati cioè si sono rimpadroniti del controllo del loro sistema economico finanziario e sono usciti dal piano di rientro. Cioè, hanno l'assessore alla sanità che ce l'hanno loro Mentre noi non abbiamo assistito alla sanità. L'unico che non sono riusciti ad uscire dal piano di rientro è la Calabria e il Molise. Però il Molise sono 200.000 abitanti, noi siamo 1.800.000. Ma come si sono messe le cose, pur avendo fatto macelleria sociale, perché abbiamo tagliato 18 ospedali, la, la, la sanità territoriale non esiste più, gli screening antitumorali non esistono, eh, non abbiamo ospedali che si possono chiamare così, eh, abbiamo tutto il no, blocco delle assunzioni, quindi negli ospedali e nel comparto medico noi da decenni non assumiamo nessuno, né infermieri né medici. I risultati sono quelli che stiamo vedendo con le vaccinazioni, per esempio, no? Però, mentre tutti gli altri li hanno sistemati i loro conti, la Calabria, e qui è il punto che io mi domando come fa un ministro invece di fare tavola duce barzellette varie cioè le domande che noi ci dobbiamo fare ma anche i politici per quello che perché questa non è una questione di politico politico qua c'entra poco o nulla se non all'inizio Dico io la domanda da farsi è a tutti a tutti dal presidente della repubblica e poi perché 11 regio 9 regioni escono e la Calabria è più indebitata da quando? dal momento in cui è entrata nel piano di rientro, questo è il motivo, perché? allora qui c'è la domanda da farsi, ma questa domanda non ha risposto nessuno capisci? non so ma scusa. Eh, stavo... c'è una domanda da quelli che ci ascoltano di Luigi ah, Mariano, di... allora ve la metto se riesci a leggere la tua, la leggo io. la allora, vedi? Vorrei porgere al dottor Gioffre una domanda. Ma com'è possibile che nell'era della tecnologia informatica e della disponibilità di software specifici dedicati alla contabilità gestionale, sistemi che consentono la tracciatura e l'autorizzazione passo passo di ogni singolo processo contabile e di ogni pagamento, evitando duplicazioni di pagamenti o altro, l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e gli assessorati regionali competenti non si sono mai accorti mai eh, accorti eh, questo, intanto diciamo che la fattura elettronica è entrata in vigore da, da due anni prima era tutto a mano oppure addirittura oralmente di le cose. Ecco, oralmente, scusa Santo, poi ce lo spieghi, perché lo hai detto nel libro, io ho chiesto a, a insegnanti di diritto, dico: ma io ho sempre saputo, con la mia poca conoscenza, che i bilanci sono scritti, anche quando gestivamo i bilanci del condominio, e invece poi ho letto che un'azienda sanitaria provinciale che gestisce milioni fa un bilancio orale. Che cosa vuol dire il bilancio orale? Beh, quello che ti dicevo prima, cioè che tu banca trasmetti all'ASP una cosa in generale e lasci e non dai la possibilità vera di un controllo serrato di quello che pare. Questa è la, la contabilità orale. È una, bella invenzione, la contabilità è una bella, orale. bella invenzione. È una bella invenzione che tuttora rimane in evasa. E, dicevo, tornando a prima, la contabilità, cioè la, la contabilità, la contabilità è da tre anni che si fa. Infatti quando noi parliamo di debiti e di sconquasso parliamo di cose sempre che sono avvenute tra il 2005 e il 2014 e che però ti portano gli strascici sono ora se i bilanci dell'Aspide Reggio della Carabra sono stati bocciati l'Ongo ha bocciato il bilancio che i prefetti, cioè l'emanazione del Ministero degli Interni che erano i prefetti hanno presentato e l'ha semplicemente dicendo una, due parole poiché non esistono quelle di prima essendo i bilanci basati sempre come continuità rispetto a quello che c'è prima io non posso approvarli. ed è una cosa normale questa di contabilità elementare, no? se tu non hai le carte di prima come fai ad approvare bilanci di aziende sanitarie di cui... allora questa, la cosa è che ora c'è questo ma prima era in quella maniera allora io che cosa mi ero preoccupato ma nel 2015 si poteva fare ora no perché ormai lo spacelo era quello di sapendo che tutto dipendeva dalla ricostruzione dell'assetto contabile dell'Asp di reggio calabria quando ho capito che ci ho messo tre mesi cioè ragazzi io dentro come faceva ad orientarti in quel mare che c'era io e diciamo che mi è stato accanto sempre Scura il commissario alla sanità del, del, del governo che aveva anche lui che veniva da un altro mondo. All'inizio non ci credeva e poi quando si è reso conto, anche lui è arrivato alla stessa conclusione. E, e là la questione era se avevamo la possibilità di ricostruire il bilancio. Cioè, cos'era successo dal 2002, 2005, fino al 2015 nel sistema dei pagamenti? Obbligando le banche a darti le carte e, mettendo, e impegnandoti a ricostruire il bilancio in modo che facendo questo atto e quindi approvando un bilancio vero tu potevi iniziare il percorso che ti, ti, ti avrebbe portato fuori. E che è quello che tu per tre anni di seguito devi avere bilanci in pareggio, perché, se no, questa è la regola e la legge che dice il rientro nella fuori dal piano di rientro, e questo, tu avere tre anni in pareggio i bilanci, certo, allora, a un, certo, a un certo. certo punto, scusa, a un certo punto leggo ritornando al tuo libro che è dirompente, proprio ritornando a quanto scrivi. Eh, perché ti chiedo le sensazioni, tu scrivi, mi sentivo come una pulce bagnata. Nel, Nell'ufficio, doveva essere il tuo ufficio, possiamo azzardare che ti sentivi estraneo in quello che doveva essere per decreto il tuo ufficio. Perché ti sentivi come una pulce bagnata? Perché io incominciavo a pormi domande e porre domande. Cioè, tu capisci che non perché lì intendiamoci, che lì ci fosse un mondo di corruzione negli impiegati non questo era la perdita di quella volontà e di quell'ardore che, che ci doveva essere perché tutti insieme poteva, potessimo fare delle cose perché ormai quello era l'andazzo da sempre eh, gli stessi dirigenti che c'erano da, da 20 anni rimanevano sempre lì anche se l'aspo veniva sciolta eh, la stanchezza il fatto che non che tu avevi su sette dirigenti di struttura complessa ne avevi solo tre che potevano occupare i posti perché gli altri andati in pensione non riuscivi a sostituirli con dei, facendo dei concorsi normali perché i concorsi non potevi farlo e quindi diciamo in quel mondo mi si guardava all'inizio come uno che veniva da un'altra altro cioè io mi domandavo la mia fissazione era sempre quella di, della questione economico cioè di andare a capire perché se no tutt'ora poi si è visto sei anni questo aspetto è stato abbandonato e i commissari governativi dicono questo e, e all'inizio era pieno di gente la mia la mia antistanza era eh, pubblicava di persone che venivano a salutarmi a capire chi io fossi perché non appartenevo a quel mondo anche se ero un dipendente perché io sono un medico era un dipendente ma ero fuori, lavoravo nella periferia e eh, non mi ero mai interessato di queste cose, volevano capire che io fossi, quando hanno capito che io nella mia testa eh, avevo solo di cercare, anche perché c'era scura, che comunque questo mi, mi, mi, mi sollecitava a fare, ma perché anche il presidente della regione, devo dire, anche, mi dicevano, tira fuori tutto il marcio che c'è lì, se riesci però la questione era quella cioè tu sei dentro una botta di ferro in cui non ti muovi non ti muovi questo è e la cosa strana ti ripeto il punto due sono uno allora era quando avete visto il bilancio nel 2013 non approvato perché sostanzialmente le carte erano false chi doveva andare a vedere perché erano farsi si lasciavano ai commissari ai direttori generali che c'erano ma i direttori generali io avevo montagna di carta che una delle prime cose che loro facevano sempre è chiedere alle banche di dare le minute dei pagamenti e le banche non le hanno mai dato per iniziare un'attività di ricognizione e poi continuamente venivano eh, sostituiti e tu devi pensare che eh, da me in poi fino adesso, in sei anni, sono, ci sono stati 12 eh, amministratori ver, eh, ver, diciamo di, di, di vertice. e Quindi, questi, qual era la cosa che avevano lì per capire in quale mondo si trovasse se ogni sei mesi, ogni otto mesi? Questi gli unici che sono stati molto, sono stati questi commissari di governo per due anni. Dal, dal 19 marzo dal, dall'11 marzo del 2019 all'11 marzo del 2021 però dicono che poi però la situazione certo è che, però come tu scrivi nel tuo pamphlet c'era una situazione strana una situ siccome non c'erano i dirigenti avevamo funzionari gente funzioni quindi funzionari che avevano mansioni superiori e tu scrivi una certa parte del tuo libro bisognava anche cercare di capire perché perché potevano creare un danno cioè sì. il, il, un rimborso ecco allora noi leggendo ho visto eh, veramente ci sembra di essere sull'orlo del baratro perché uno stato una regione si distingue per due Finalità per due indirizzi, la sanità e la scuola. E in Calabria stiamo pensando che se la sanità è nell'inferno forse la scuola non sta nemmeno, nel, sicuramente nel paradiso, ma forse non sta nemmeno in un purgatorio perché ci sono una serie di situazioni. Faccio un confronto, un confronto alto, un confronto che per fortuna ha avuto un epilogo diverso mentre leggevo ho visto mi veniva nella mente la storia di Giorgio Ambrosoli un eroe borghese in fondo anche Giorgio Ambrosoli viene chiamato come liquidatore come controllore della banca privata italiana la banca di Michele Sindona e si trova anche lui io mentre leggevo quelle pagine mi immaginavo un paragone fra quello che tu hai cercato di fare e quello che purtroppo poi è tragicamente finito, aveva cercato di fare Giorgio Ambrosoli. Quindi non trovarvi di fronte a un muro di gomma, ma qualcuno commentando il tuo libro ha detto, Santo Gioffre non sarebbe mai riuscito ad arrivare a nulla perché si è trovato di fronte a scatole cinesi, una che ne apriva un'altra, una che apriva un'altra, e a un certo punto qualche scatola non la si poteva aprire. E questa è la sensazione. Possiamo dire questo? Sì, eh, là c'era una serie di cose che logicamente un povero commissario, tra l'altro, <ride> che non era ai tempi che, che, che tra l'altro, che non c'è una società civile su cui ragionare, perché se no il calabrese, insomma, in fondo, come si dice, eh, è ormai assopito. Eh, questa cosa, insomma, voi capite che non abbiamo sanità in Calabria. Cioè ce ne accorgiamo che noi i livelli, non ti dico, i livelli minimi di sanità non ci sono. Perché chi di noi, obiettivamente, che ha un problema di un certo tipo medio, di, di, di, di patologia media, la prima cosa che ha in testa non è quella di fuggire, questo è di andare... Allora, ma noi siamo però assopiti a questa cosa, cioè non si... Questa cosa è ormai come se facesse parte della nostra naturale svolgere della, della giornata, delle cose che ti capitano. E non è così. Cioè, se uno va in Toscana e chiede la prima cosa che loro ci tengono, o in Lombardia o in Veneto, loro ti dicono la sanità, la, la possibilità che è una sanità, non è che ha dimostrato le pecche che poi abbiamo visto, lì ma qui da noi noi ce ne accorgiamo che non abbiamo sanità sul territorio non abbiamo ospedali che siano in grado di affrontare non se ne voglia nessuno non perché non sono bravi medici non perché lì dentro non troviamo ma come è concepito il sistema di capacità di intervento noi siamo privi ormai di delle strutture essenziali che sia l'emergenza urgenza ma anche di affrontare la cronicità della malattia Perché non abbiamo specialisti gli ambulatori sono totalmente disorganizzati eh, chi va in pensione non si sostituisce ma si chiude il servizio eh, negli ospedali eh, che sopra pieni eh, che molte volte hanno delle cose legate a questa impossibilità ad accedere immediatamente alle situazioni di personale, ma anche di strumentario e di altre cose. Noi non abbiamo idea, cioè noi siamo sempre sotto il livello minimo di, di, di essenziale di, di, di, di, di, di cura. Noi per il piano di rientro abbiamo il 3% l'anno di morti in più rispetto alle altre parti. C'è un lavoro di un calabrese, Martino Landa, pubblicato in un giornale internazionale medico, in cui dice che le regioni in Piero di Rientra, quindi la Calabria ci sono tre, il 3% in più di morti per malattie altrimenti curabili ed evitabile la morte. Ed è normale perché tu trovi uno che non ha i mezzi per affrontare a pagamento o per andarsi in altri posti la cronicità di una malattia cardiaca, diabete, malattie metaboliche e non va a curarsi quello là logicamente arriva alla morte molto prima rispetto a uno che eh, vive in Trentino Alto Adice ora tutte queste cose messe insieme non vengono però recepite da parte della gente come un vulnus assoluto nello stesso tempo però, e qui io allora incomincio ad avere forti sospetti, nello stesso tempo però noi ogni anno, la polemica recentissima, portiamo alla regione del nord Italia 330 milioni di euro per curarci, perché la, la Costituzione italiana ti dice che tu puoi curarti in qualsiasi parte del territorio nazionale pur vigendo un sistema di regionalizzazione della sanità e la Calabria fa questa cioè da una parte siamo dentro il piano di rientro non riusciamo ad uscirne eh, non abbiamo sanità sul territorio non abbiamo posti letto siamo come posti letto il 2 2,5% quando nel nord Italia sono all'8% non abbiamo terapia intensiva l'abbiamo visto non abbiamo la possibilità immediata di affrontare alcune patologie e nello stesso tempo però Ogni anno portiamo alla regione del nord Italia 330 milioni di euro per curarci, di cui 55 nel caso dell'oncologia. E poi l'altro giorno sentivo la barzelletta che, che volevano sapere perché eh, uno va a fare le PET in, eh, in Sicilia, e quante PET ci sono in Calabria? E in quanto tempo si arriva ad una PET? E come sono dislocati? E come sono fatte? Allora, queste cose io capisco ancora. Che molte cose sono strumentali e sono fatte apposta perché se si fa domando una cosa del genere quante, perché uno eh, volevano sapere un'indagine conoscitiva perché in Italia vanno in Sicilia a farsi la PET ma scusate, quante PET ci sono in Calabria? se all'ospedale di Locri gli hanno messo una TAC una risonanza magnetica ancora non è attiva perché non hanno il personale ma dico io in quale mondo siamo? E perché dobbiamo ancora cadere nel circuito di una presa in giro sostanzialmente che è alimentata anche da chi mai te l'aspetti per, per certe situazioni? Allora questa è la realtà delle cose. E Io quello lì dentro ho capito e mi ero imbattuto in tutto quel mondo che mi incominciava a terrorizzarmi sinceramente perché capivo che quello non era il mio mondo io vivevo più o meno tranquillo, insomma, però se poi come eh, designato lì mi trovo, mi imbatto in, in situazioni di quel tipo, allora la mia coscienza mi dice no, tu non puoi, devi fare quello che è giusto che tu faccia sentendoti in quel periodo uomo dello Stato. Ma lo Stato, diciamo, quali sono i mezzi che ti ha dato, o, o, o dopo di me anche quelli che sono venuti dopo di me insomma quali sono o anche all'asco di cosenza quello cioè la questione del pagamento del debito e quindi mettere la calabria la possibilità di riequilibrarsi e porsi cioè questo fatto a questo punto che dobbiamo pensare che conviene a tutti una situazione di questo tipo. cioè a tutti sì. meno alla gente cioè, sì, sì. Vabbè, faccio la domanda io direttamente. No? L'impressione che abbiamo tutti noi eh, è quella chiaramente che in qualche modo, possiamo, io posso sbagliare, però spesso mh, ragionando in termini di rapporto tra le convenzioni sul privato, tanto per andare al punto, in qualche modo... Oltre ad agevolare chiaramente le strutture private che forniscono servizi che poi il pubblico, come dici tu, non essendoci niente, non essendoci laboratori, non essendo strutture, chiaramente la gente si è ormai convinta che il privato ci sta aiutando. Allora, noi abbiamo due aspetti, cerco di essere breve. breve. Uno, questo fatto che non tutti i servizi, nemmeno queste strutture private riescono ad assolvere, oppure la gente non si fida di queste e preferisce andare al nord e noi abbiamo delle gente che lavora in ospedale ci sono ottimi chiaramente personale medico nessuno generalizza mai non, non, non ha senso perché noi abbiamo delle strutture pubbliche che dovrebbero funzionare che per assurdo si inseriscono tipo la risonanza magnetica che si sa che si sa quando non funzionerà noi abbiamo l'esperienza dell'attacco di Lobby che un giorno funziona e 15 giorni non si sa eh, cosa ha fatto allora l'impressione che si ha è che chiaramente c'è un connubio tra dirigenti pubblici dobbiamo essere onesti non, non, non accusiamo nessuno in particolare perché qui le prove poi ci sono le, le escono quotidianamente che chiaramente questa situazione va bene a tutti che poi ci pagano i cittadini in due modi uno perché devono andarsene a curare devono andare a curarsi fuori e due in quanto poi pagano col debito a molte persone, anche politici, secondo me, non tutti, se è ben chiaro, va benissimo. E questo è il problema che io mi sono posto da anni. no? Tenete presente che io ancora sono residente in Piemonte, anche se ormai sono fisso qua da sei anni, quindi non ho un problema. E anche lì ci sono problemi. Non nascondiamoci che poi solo a Calabria ci sono questi problemi. Abbiamo visto l'esperienza de della Lombardia, del Piemonte, che sono in zona rossa, del Veneto, quindi no, dobbiamo anche smettere di smitizzare le altre realtà. È chiaro che se, e finisco in Lombardia foraggiano in modo vergognoso le strutture private perché vogliono con le convenzioni è chiaro che lì l'ospedale funziona pagato con i fondi pubblici hanno ospedale, avevano gli ospedali eccezionali su alcuni settori, è normale se arrivassero tutti i soldi che sono stati finanziati giustamente, giustamente dalla regione Lombardia, ai privati e con le deteggenti ci sono state anche alla Calabria forse qualche ospedale, qualche eh, prestazione in più e anche seria l'avremmo avuta e anche che funzionasse. Io su questo mi pongo il problema. E poi finisco. Ma è possibile che si possa fare un, un resoconto nel, senza andare a specificare come si diceva all'inizio le singole spese. Ma dai non esiste nemmeno nel terzo mondo ma sono orali quindi questo l'hai già detto. Ma il problema grosso pubblico privato tutte le ne resoconto che si tendeva per essere proprio esplicito, si tendeva a privilegiare il privato. In alcune diciamo eh, per alcune prestazioni perché poi alla fine il pubblico cioè dire il pronto soccorso ce l'hanno solo poi i, i pubblici no alla fine le, le, le cose che non rendono rimangono al pubblico quelle che rendono finiscono a privato. ecco hai avuto questa impressione che si tendesse proprio esplicitamente a lasciare la situazione attuale proprio perché c'è questo accordo guarda il problema è, sì eh, noi partiamo da, da, dal fatto che noi siamo il dentro il piano di rientro il piano di rientro cosa ti porta soprattutto subito all'inizio ti porta blocco delle assunzioni taglio dei posti letto e degli ospedali e quindi crollo dei lea cioè che si debba, il livello essenziale di assistenza no questo fatto che cosa comporta in sé che tu privando il sistema pubblico cioè in altre parti non è che non l'hanno fatto questo lavoro tipo in Piemonte l'hanno fatto Io lo so anch'io in Toscana l'hanno fatto, in Lombardia l'hanno fatto però la Lombardia sono 11 milioni di abitanti hanno soldi, montagne di soldi l'hanno deciso di privilegiare il sistema ospedaliero pubblico e privato e di abbandonare per esempio il territorio ma comunque, comunque eh, la garantivano comunque la sanità normale, Dai, diciamo, allora. ma in Calabria, che cosa succede quando ti viene questo sfacelo? È logico che tu molti servizi li devi comprare dal privato per fornirlo alla gente. Minimi, cioè, se tu vuoi fare un attacco e l'ospedale non ce l'ha, tu hai la possibilità di andare da un privato convenzionato con un timbro, con una ricetta del medico, vai lì è quello di Palatac no, laboratorio di analisi lo stesso c'era, ma no questo fatto di per sé porta sempre ad uno squilibrio enorme perché c'è già un depauperamento delle strutture pubbliche se tu foreggi questo sistema logicamente ancora di più la gente la trovi smarrita se tu sul territorio smantelli il sistema di sanitario territoriale, medici condotti, eh, presenze eh, infermieristica di assistenza, su, consultori, eh, screening eh, antitumorali, quando tu disattivi questo, non hai in ricambio. Per esempio, quanti consultori si sono chiusi perché non c'è più personale, perché non è stato ricambiato il personale? decine, in Calabria ormai pochissimi sono i consultori che funzionano, perché non sono stati sostituiti e quindi la gente che fa? Siccome non esiste il consultore nella sua zona, c'è il medico che visita presso il centro X, se ne va là e si fa questa cosa. Allora noi comunque, perché purtroppo ormai non siamo più in un regime in cui la sanità per lo Stato è il primo elemento, noi non siamo, la sanità in Italia non è il primo elemento, Elemento di interesse è una delle tante cose. I risultati li abbiamo visti, no? Che pur dicendo che abbiamo il miglior sistema sanitario al mondo, ci siamo trovati di avere essere stati i primi colpiti e di non sapere dove andare a parare. Con il perché stavamo andando verso la privatizzazione della sanità, sostanzialmente. E il fatto del blocco, del blocco alla facoltà di medicina ha portato questo cioè in Calabria dicono tanto che si dice voi sapete che c'è una previsione che di qui a decenni non abbiamo un chirurgo più, uno, perché ne escono pochi e i chirurghi per esempio vanno in chi li paga di più e chi li paga di più sono le grosse concentrazioni diciamo di ricerca o i grossi ospedali finanziati dalle banche perché i proprietari dei grossi ospedali privati sono banche uno se ne va lì nel sistema pubblico noi non avremo più allora siccome il concetto è parte da una cosa generale blocco si dice bisogna eh, non fare più medici perché i medici sono troppi per cui razionalizziamo e quindi facciamo il blocco alla facoltà di medicina e quindi la calabria ha una sola facoltà di medicina la, la lombardia ne ha 5-6 non ne abbiamo una sola e tra l'altro ne escono pochissimi non abbiamo borse di studio che siano all'altezza di far uscire specialisti e chi esce sta nelle grosse strutture. Quindi gli ospedali periferici stanno morendo tutti, a differenza invece della Toscana, dove tu hai l'obbligo da dove ti trovi, entro 20 minuti devi arrivare in un ospedale che ti garantisce l'urgenza, cioè colpito da infarto, tu devi essere a 20 minuti di un ospedale che ti fanno una coronarografia, un intervento. Questa è la, la cosa, no? Ora, certo. In Calabria invece si è andato a tutto questo, cioè a tutto il male possibile. Non è tanto il privato che logicamente in un contesto del genere diventa eh, l'interlocutore maggiore di un ASP. Non è più nel suo... Tra l'altro il privato non fa mai dove perde cioè i reparti di emergenza urgenza il privato non ce l'ha la terapia la la, la il reparti di malattia di terapia intensiva il privato non ce l'ha perché costa però la scusa costa la, certo, la chirurgia costa la cosa costa a me che non vai per l'intervento che tu vai ma queste cose allora noi in una programmazione sanitaria, in Calabria non si è mai parlato di programmazione sanitaria. Quale è il dovere? Che cos'è la programmazione sanitaria? Le barzellette che sentiamo ogni giorno nelle televisioni nazionali in cui si dice la minima barzelletta per attirare l'attenzione la, la, la, diciamo, eh, vogliosa, la, de, quella là che, dove è eh, pluriginosa delle persone che sentono che in Calabria e ma uno si deve domandare alla fine di tutto questo insomma come, come affrontiamo la questione come affrontiamo la questione voi sapete perché non si costruiscono i quattro nuovi ospedali finanziati dal 2007 cioè noi abbiamo quattro ospedali con un finanziamento accantonato lì per costruire, non si costruiranno mai più ma perché non si sono costruiti i quattro ospedali cioè questa domanda no dice ma sai la ditta ha avuto problemi di antimafia, ma stiamo scherzando, di che cosa parliamo? Parliamo i, le case della salute, perché non si costruiscono? Le, gli ambulatori disseminati nel territorio, perché i quattro ospedali? Tu prendevi il genio militare, come fanno i cinesi, e in tre, in tre mesi li costruisci, quattro ospedali, tre mesi ci mettono, se non tre mesi, sei mesi, ma dal 2007 sono 14 anni e queste domande però voi vedete non ne parla nessuno cioè della sanità si parla soltanto come una cosa voyeuristica cioè che, che fa solo eh, quando fa grandi cose eh, ma ad andare ad affrontare teoricamente la prima domanda da farsi, perdonatemi ma penso che a voi forse questo vi interessa sentirmi parlare la prima cosa da fare è perché la Calabria è l'unica regione che dopo 12 anni a differenza di tutti gli altri non riesce a uscire dal piano di niente perché la domanda è questa da farsi la farsi è tutta al ministro al presidente del consiglio al presidente della repubblica che della calabria non si interessa il ministro della sanità che non è mai venuto in calabria e il ministro dell'economia che pensa solo a cose fantasmagoriche da costruirci quelle grandi per illuderci a tutti come si faceva una volta quando si voleva illudere i... le cose facevano apparire nel cielo e gli dicevano che era un miracolo la stessa cosa vogliono fare qui perché nessuno risponde a dire perché la Calabria non esce dal piano di rientro e il fatto di dire pianifichiamo il debito perché ho sentito questa proposta e io l'altro giorno è uscito un articolo, non so se l'avete capitato di vederlo sul quotidiano dove io contrastavo punto per punto questo concetto. Tu come fai? Pianifichi che cosa se non sai quanto è il debito? Cioè la pianificazione del debito è un riconoscimento di minus, di, una, di un indecappato. Otto regioni escono la Calabria e non esci. Per uscire pianifichiamo il debito. E gli altri otto regioni dicono, ma scusa, io perché ho fare i percorsi previsti dalla legge e tu perché? perché non riesci a, a sapere che cosa hai nel tuo, nella pancia del tuo sistema e perché? perché non vuoi saperlo perché non vuoi saperlo perché devi coprire siamo no, no, minorati e quindi non siamo in grado no, con una persona che esce con un handicap povera lei dice non siamo in grado a farlo e quello dice perché scusa non sei in grado. A... Cioè, tu vuoi avere il riconoscimento di, di minatorietà, di minus, uno. Due, cioè, che cosa vai ad appianare se non sai quanto è il debito? E dove lo appianare? Quali sono? E come fai a sapere che quando appiani cosa? E poi quando appiani mette tutto subito a posto? Ci vorranno dieci anni, minimo. E poi insomma, vogliamo capire che noi dobbiamo affrontare le cose per quelle, guardando in faccia la realtà perché se pensiamo di prendere scorciatoie per saziare eh, come possiamo dire la curiosità o la bramosia di chi guarda le televisioni e ci dice che siamo brutti, sporchi e fanno audience quello che poi ne paghiamo le conseguenze siamo noi perché io ripeto ritengo e che in Calabria un sacco di persone muoiono perché non trovano risposte alle loro pure banali patologie, ma che col passare del tempo diventano invece cose mortali. E questa è la realtà delle cose. E, diciamo, ognuno di noi questo si deve porre, se vogliamo fare... Poi, se vogliamo invece pensare che tutto eh, passa in cavalleria, che diciamo, sono tutti ladri, sono tutti disonesti, sono tutti e però e poi quando dici questo che cosa dici? questo è il problema che cosa dici? cioè nell'ASP di reggio calabria se tu non fai un lavoro di ricognizione che ormai non si può più fare perché quello che è successo negli ultimi sette anni in cui dentro l'ASP si sono insediati 800 commissari ad acta commissari ad acta è quello quella, quella struttura con quell l'organismo previsto dalla legislazione, penso finanziaria, che, che quando tu non vieni pagato hai un titolo in mano, vai dal giudice gli dici quello non mi paga perché sono dieci anni che non mi paga. Il giudice prende Sì, gli dimostri, fa calcoli, eh, il capitale più gli interessi più la rivalutazione più gli avvocati che, che ti hanno messo là, un debito di 50 diventa 500. E chi paga? L'ASP. E ma quei soldi, che cosa si potrebbe fare con quei soldi in più? Io non avevo allora la possibilità di pagare, se si rompeva un pezzo in radiologia, di pagare la sostituzione. E poi vedevo che in una seduta si prendevano 10 milioni di euro, senza che io avessi la possibilità di controllare se quei 10 milioni di euro erano stati già prelevati negli anni prima perché per fare un lavoro lì tu avevi bisogno di una squadra che ti lavorasse un anno andando ad incrociare tutto e io non dico che dobbiamo punirle le persone non è quella la mia finalità era quello che almeno ci tornassero i soldi indietro che facevano finta di non come io ho fatto con le, le farmaceutiche le grandi multinazionali che mi hanno detto sapete, non ci siamo accorti che ci siamo presi i soldi due volte io gli ho detto tu non te ne sei accorto che vivi Vivi soltanto se ricavi i soldi, non te ne sei accorto che ti sono arrivati i soldi a differenza di due anni da una parte dall'altra, tornameli perché se non me ne torno, ti denuncio. Perché a me mi interessava che di rientrare nuovamente in possesso del patrimonio dell'asino. Allora, questo discorso doveva essere fatto nel 2013, quando hanno visto che il bilancio per la prima volta non viene non viene. Eh, fatto, non che lo lasciano marcire lì e quindi aumenta anno per anno anno per anno, anno, per anno fino a diventare un'enorme montagna che non ti sai più dove andare a prendere le cose perfetto, scusa santo, siamo quasi siamo quasi in conclusione non eh, stato, no non no no un piume in piena come era, com era giusto che tu fossi però hai visto e questa sera ci hai fatto rivedere quello che noi abbiamo visto nel tuo libro e quello che tu hai rivisto e hai rivisto ancora e abbiamo visto anche noi come adesso quello che tu hai descritto il libro è del novembre 2020 però descriveva una situazione di sei anni fa adesso è esploso con la grande crisi della pandemia e ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi quindi io ti chiedo se puoi ovviamente in 30 secondi per chiudere facciamo proprio come i discorsi televisivi, che cosa possiamo incominciare a fare? Eh, intanto separare i bilanci, perché è inutile più pensare il vecchio col nuovo, però sul vecchio tu devi fare, come avevo chiesto io, una commissione d'inchiesta che sia soltanto di giustizia sociale, di andare lì, impegnare una squadra di 200, 300, quanto vuoi tu, metterle là a vedere tutta la e sul nuovo bilancio cercando però logicamente che ci facciano uscire dal piano di rientro ma l'uscita dal piano di rientro ha quelle regole però eh? o quantomeno che ci dicono potete incominciare ad assumere assumete e riequilibrate tutti i rapporti che sono saltati tutti, spasate tutti i rapporti sanitari però sul vecchio non possiamo dire chi si è visto si è visto e chi ha avuto ha avuto, no perché se fai questo io sono contrario ad ogni ipotesi di intervento in questo senso perché tu sul vecchio devi andare a vedere perché a mio avviso anche per quella mancanza un sacco di gente ha sofferto la malattia se non la morte per quel tipo di cose allora in questo sì sono d'accordo ma tu sul vecchio non puoi non andare a fare un lavoro altrimenti non sono d'accordo cioè non sono d'accordo e loro devono dirci perché fanno. Perché là siamo, io sono stesso sono stato ingannato all'inizio, là è tutto perfetto. Cioè, com'era fatta la cosa? E perché non si è mai scoperto nulla lì dentro? Perché teoricamente, tu pagavi e eh, pagavi quando quello ti certificava, ti dicevo quello è debito, tu pagavi. Eh. Oppure l'ingiunzione ti arrivava un'ingiunzione dal giudice per pagare o il tar ti metteva i commissari e eh, ti dicevano paga però a monte poi ci poteva essere una situazione in cui eh, erano tutti decreti ingiuntivi per esempio quella di Villa Aurora no, erano decreti ingiuntivi che erano stati pagati nel 2009 però non erano stati cancellati ecco questo voglio dire vogliamo essere persone per bene qua non è che uno ce l'ha deve fare, ti ripeto, forma di giustizialismo, di dire un quiz. No, bisogna fare un lavoro serio, che è quello di dare a questa regione un attimo di giustizia, la giustizia vera, non quella molte volte vera, che è quella. Noi prendiamo, ti ripeto, ormai siamo, siamo fuori completamente. Allora nel 2015 io avevo pensato di farlo e mi ero già pure organizzato per farlo. E ci sarei riuscito. Certo, ci mettevo due anni, non mi lasciavano due anni, o in un modo o in mi avrebbero cacciato. Ma io quantomeno una stata l'avrei data perché avevo già capito che cosa c'era da fare. Ma dico ora, almeno, no? più che parlare di appianamento, separiamo e diciamo: ma sul vecchio, tu prima sul vecchio, fai il lavoro e poi sul nuovo inizia. Ma all'inizio come fai? I quattro ospedali, apri le case della salute, metti gli ospedali in grado di funzionare cioè dando personale, facendo i concorsi per i primari e eh, facendo tutto ciò che gli, hub, gli ospedali abbiano gli attrezzi in modo tale compri le auto le autoambulanze che ti, se, ti, ti possono dare già il primo aiuto ma questo lo puoi fare se c'è questa volontà, ma se tu fai il fesso tonto nel dire non possiamo assumere, però vogliamo una sanità eh, perché, che cosa? Cioè, capiamo, cioè, si capisce che ci sono dei percorsi che comunque vanno fatti, perché se no facciamo solo parole vuote che non hanno senso e la situazione che abbiamo è quella che è. Grazie, ringrazio tanto Santo Gioffre, ha parlato da medico, ha parlato da scrittore parlato da persona che vive nella Calabria, nella sua terra, come l'ha descritta, ha parlato da persona per bene che vorrebbe andare avanti. Questo è stato, speriamo, non una voce del deserto, ma è stato un piccolo passo, un piccolo mattoncino, quantomeno per aiutare tutti i calabresi a costruire la consapevolezza di quello che è il problema della sanità. A, a, a capire tutti quanti che è un problema di ognuno, a capire che non è un problema dell'ASP di Reggio Calabria, che è il problema della regione Calabria, e a capire che si può fare, come ci ha detto Santo, perché ha visto, ha visto il baratro e ce lo ha descritto, e noi, dalle sue parole, abbiamo visto e rivisto questo baratro e pensiamo di poterne riuscire. Lo ringrazio ancora e do la parola sì, al presidente per le sue sì, chiusure. Sicuro, speriamo di vederci quest'estate in qualche giorno speriamo sicuramente In quel bellissimo mare che poi avete lì da quelle parti insomma. Presidente allora, sì, grazie sia ad Antonino De Giorgio sia a Santo Gioffre sia a Francesco Martino sia a tutte le persone che hanno avuto la gentilezza e la cortesia di seguirci prima di, di chiudere vorrei fare una piccola osservazione ancora, ma che rimane chiaramente senza risposta. La prima è la seguente: quando una regione viene commissariata, e già con il termine commissariato vuol dire togliamo il controllo alla regione, e la nostra regione Calabria è stata commissariata per dieci anni dalla struttura nazionale. Quindi le cose che dice Santo Giuffre, per chi controlla, sono cose, diciamo, sotto gli occhi di tutti, o per meglio dire, sotto gli occhi di chi controlla sicuramente. E quindi il primo dato che arriva, e io lo pongo come domanda, allora qua c'è una volontà per lasciare le cose così, ma è una domanda. La seconda domanda, che rimane domanda e che comunque rimane un interrogativo, è la seguente quando un dirigente della banca europea un altro dirigente forse quello che sta più in alto pronuncia in un'assemblea pubblica la frase lo stato sociale in europa è morto e sepolto significa qualcosa bene sono due domande che a cui io non chiedo risposta ma chiedo che ognuno si faccia e si ponga degli interrogativi perché ognuno deve avere la consapevolezza del sé non siamo soltanto cittadini siamo cittadini se siamo cittadini consapevoli altrimenti non siamo nemmeno sudditi ma questo è un, mio, è un mio modo di pensare perdonatemi io ringrazio tutti e eh, vi L'invito è alle prossime iniziative di Alda. Grazie ancora e buonasera a tutti. Ciao! ciao.